Ciao a tutti! Oggi facciamo insieme questo bel risotto ai funghi. Per utilizzare il nostro risotto naturalmente ci serve del riso. Io sto utilizzando del riso carnaroli, ma potete utilizzare anche il vialone nano dei funghi dei funghi cardoncelli utilizzerò che ho già pulito e lavato, so bene che i funghi non si lavano e già vi sento dire ottima lavati i funghi, io li ho lavati perché erano pieni di terriccio, il prezzemolo, l'aglio e la cipolla tritati, qualche pomodorino, e una fetta di pancetta stessa affumicata con una foglia di alloro e poi il brodo vegetale che sta già cuocendo. Tagliamo la pancetta, io ho eliminato già la parte di grasso, aggiungiamo un filo d'olio e quindi la pancetta a rosolare con la foglia dell'alloro. andare fino a rosolatura andiamo a tagliare i funghi, io sto utilizzando dei cartoncelli ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo di fungo che voi preferite questo è piccolo quando la pancetta sarà ben rosolata così bella, croccantina, goduriosa andiamo a passare, andiamo a, ad alzarla e metterla in un piattino nella stessa padella aggiungeremo un filo d'olio e andremo a rosolare l'aglio e la cipolla. Aggiungiamo l'aglio e la cipolla e lo facciamo rosolare dolcemente dolcemente. A questo punto aggiungiamo i funghi. facciamo rotolare per bene e aggiungiamo il pressiemelo tagliamo i pomodori e così li aggiungiamo ai funghi quando i funghi sono, vedete, belli appassiti aggiungiamo i pomodori io non ho aggiunto ancora il sale perché non voglio che i pomodori, che i funghi, eh, facciano fuori, fu, che dai funghi fuoriesca l'acqua. Li voglio croccanti, quindi il sale per il momento non lo aggiungo. A questo punto io toglierò i funghi dalla padella e li metterò in una ciotola e nella stessa padella andrò a tostare il riso. Nella stessa padella vado ad aggiungere il riso e lo vado a tostare. sarà ben tostato ve ne accorgete da quando diventa translucido e comincia a cantare nella padella aggiungete o il vino bianco oppure io sfumerò con del, del brodo vegetale andiamo a coprire il riso di brodo vegetale così e aspettiamo che il riso assorba tutto il brodo il riso a cottura aggiungendo il brodo vegetale a necessità quando il riso è quasi cotto andiamo ad aggiungere la pancetta e i funghi e mescoliamo a questo punto possiamo regolare di sale, aggiungiamo il sale e portiamo a termine la cottura del riso. il riso e cotto andiamo a mantecare fuori dal fuoco con del parmigiano abbondante e voi potete aggiungere del burro io aggiungerò un giro d'olio ma se vi piace potete aggiungere del burro e quindi mescolate adesso una volta mescolato coprite e fate riposare per qualche minuto dopo aver mantecato il risotto vedete com'è bello? deve essere cremoso non deve essere asciutto andiamo a ingiattare io sto facendo un mega piatto ma lo sto facendo grande solo per farle vedere a voi Naturalmente questo non è un pianto per una persona sola, eh? Aggiungiamo un po' di pepe. <ride> che non ce n'è! E il prezzemolo. E il piatto è pronto. Buon appetito a tutti. Ciao!